Amici, buonasera. Eccoci nuovamente con il caso che sembra abbia costituito un caso, forse al di là anche delle nostre aspettative. In fin dei conti noi ci ripromettevamo di parlare di un fatto di cronaca, eh, cioè a dire il fatto che si è verificato il 23 ottobre scorso, quando eh, Monsignor Francesco Cuccarese, arcivescovo di eh, Pescara, Penne, eh, intervenne eh, contro un, un atteggiamento da lui considerato provocatorio da parte di Don Silvestri, il quale appunto faceva del volantinaggio di fronte alla Chiesa, volantinaggio mh, riferito alla, mh, alla contestazione che Don Silvestri ha attuato, sta attuando nei confronti della Chiesa, mh, in per, con particolare riferimento al battesimo, Uh, somministrato, uh, contro il battesimo, somministrato ai bambini, cioè ai, ai, agli adolescenti. Bene, noi, ripeto, ci prefiggevamo di, di, di raccontare questa storia, eh, ipotizzando anche che l'incontro tra Monsignor Cuccarese e Don Antonio Silvestri potesse concludersi in una maniera, direi, uh, si, si, si potesse ipotizzare una pacificazione, ma ciò non è stato perché, ripeto, ne, poi sono sorti dei temi che hanno, hanno segnato una, una profonda divisione fra quella che è la, la, la, la, la posizione di Monsignor Cuccarese, che riflette la posizione della Chiesa e Don Antonio Silvestri il quale evidentemente riflette una sua posizione eh, che tra altre cose noi personalmente non condividiamo ma questo non ha, non ha, non ha, non ha, non ha gr grande importanza cioè quella che è la nostra opinione io ho concluso la scorsa puntata eh, appunto accennando a, a, agli aspetti che hanno poi eh, chiarito, hanno poi evidenziato le grosse differenze, dicendo appunto che non era una puntata che fosse arrivata ad alcuna, ad alcuna soluzione a un momento di, di rappacificazione, eh, distinguendo le posizioni di Monsignor Cuccarese e Don Antonio Silvestri. Ecco, volevo precisare a questo proposito che non è, non è che si trattasse di posizioni in antitesi, eh, Monsignor Cucarese eh, esprime la Chiesa, il pensiero della Chiesa e pertanto mh, da questo punto di vista... Eh, non, non, non, non, è, non è logico ipotizzare differenziazioni, ma la differenziazione è semplicemente unicamente in generale tra un sacerdote eh, che ha le, le, i suoi punti di vista e il Monsignor, Monsignor Cuccarese che, al contrario, rappresenta quella che è l'idea della Chiesa. Trattandosi di argomenti tra le altre cose eh, nelle, nelle quali, per i quali non ho alcuna dif difficoltà ad ammettere la mia ignoranza, abbiamo ritenuto anche per chiarire maggiormente l'aspetto che si è presentato nella trasmissione passata, abbiamo ritenuto di dover eh, interpellare eh, persone non solo eh, chiamate in causa nella, nella, nella, nella passata trasmissione, ma anche personaggi che mh, con fossero, conoscessero teologia, che fossero dei maestri in questo senso. E come vedrete eh, avremo in studio con noi eh, non soltanto eh, padre Rocchetta, padre Rocchetta vi ricorderete, il Gesuita chiamato in causa da Don Milani nel momento in cui lesse un brano del libro scritto da Don rocchetta stesso. E poi abbiamo eh, padre Marchesi, padre Marchesi è un eh, gesuita eh, professore di teologia eh, alla Gregoriana e mh, collaboratore da, da moltissimi anni di civiltà cattolica. Ecco per cui assisteremo a questo incontro, soprattutto la trasmissione verterà su questo incontro tra eh, padre Marchesi e eh, don Antonio Silvestri conduce in studio questa sera la nostra Maria Nelagliezzi, perciò che vi riguarda, mi riguarda, vi rimando alla, alla, alla, alla, alla, alla trasmissione, al proseguo della trasmissione eh, e ci vediamo più tardi. Questo passaggio, come per tanti... Eh, la necessità di essere adulto per, sì. per avere la fede, ma la nutre, la irrobustisce... La esprime, la alimenta, quindi si sì. può allora concepire... è La fede la fede ecclesi, la fede della Chiesa che si esprime in quell'atto. Ecco però prima di passare, eh, dopo, dopo l'intervento di padre Rocchetta e comunque prima di passare al, diciamo, all'incontro, confronto fra eh, padre Marchesi e don Antonio Silvestri, cerchiamo di conoscere un po' meglio chi è eh, don Antonio Silvestri. Chi è don Antonio Silvestri? Solo un prete che cerca di vivere coerentemente la sua vocazione sacerdotale. La coerenza costa molto e lei è incappato in qualche crisi, una crisi di cui ha fatto riferimento anche nella puntata precedente. E come è stata vissuta? Cosa ha influito di più? Sì, la coerenza costa molto, però dopo dà anche gioia, anzi contemporaneamente dà gioia, soddisfazione. E quando uno si sente veramente chiamato per una missione e non può non sentire questo quest anelito di coerenza. E certo, poi, volendo vivere coerentemente, si cerca sempre di approfondire, di approfondire sempre di più la conoscenza, e la, la, le, le scritture, la, la, la teologia oltre che la propria vita spirituale, certo, il proprio incontro col Cristo, giornaliero, quotidiano, momentaneo, di tutti i momenti anzi, e, e, e volendo approfondire questa la scrittura, la teologia, appunto per, essere, eh, per avere sempre un, un maggiore nutrimento interiore, per avere sempre una maggiore forza, una maggiore carica interiore, eh, si può incappare in certe crisi, Don Antonio, da dove è scaturita principalmente la sua crisi? Ecco, nel, vedere, nel constatare la differenza notevole, direi abissale, tra il tipo di chiesa medioevale e anche attuale con il prototipo della chiesa, con il tipo di chiesa apostolico. Lei poi ha trovato delle risposte, e eh, queste risposte le ha trovate qui in ambito locale oppure le sue esperienze sono state più ampie oltre eh, gli ambiti locali, eh, regionali, nazionali? Beh, io devo confessare che una prima eh, forte crisi la ebbi già nel 75, quando ero parroco proprio di questa zona, Villa Giarcione, San Silvestro, Spiaggia, e mh, appunto non, non riuscendo a combinare insieme uh, i, i due tipi di chiesa, il tipo apostolico e quello attuale, eh, mi sentii disperato e feci un passo forse, forse un po' troppo azzardato, mh, ancora, mh, ancora mh, ero impreparato eh, e lasciai la chiesa, già la prima volta nel 75, e poi quindi raggiunsi mio fratello in America negli Stati Uniti per darmi, dedicarmi a un'attività per sopravvivere, no? Ma lì, eh, lì sentì talmente struggente la nostalgia del mio sacerdozio, della mia vocazione, perché veramente questa vocazione l'ho sempre l'ho vissuta con amore e con, e con sofferenza. Se, e quindi la nostalgia fu tanto forte che sentì il bisogno di, di tornare, di tornare insieme alla Chiesa, anche perché non avevo intravisto bene, era ancora, troppo, era ancora giovane, non avevo ancora approfondito gli studi teologici, scritturistici, e quindi sentì, il, ecco, non avevo intravisto quale, quale via si dovesse, si dovesse intraprendere per poter arrivare a un vero rinnovamento del, della Chiesa, del cristianesimo, del, di tipo di cristianesimo. Allora tornai, e per poter, credendo che, che forse mi ero sbagliato, che avevo bisogno ancora di, di riflettere, di pensare, di studiare, di approfondire, ma eh, dopo 19 anni, 18 anni, ho sentito il bisogno ancora di, di lasciare, ma non di lasciare per lasciare, di lasciare per ritrovarmi, nel vero tipo di chiesa, nel vero tipo di cristianesimo per poter intraprendere una, un rinnovamento vero perché dentro la chiesa in fin dei conti si è sempre condizionati e poi col battesimo dei bambini non c'è ne, nessuna via di, nessun rimedio vero, efficace di rinnovamento Don Antonio nel libro I giorni del silenzio che lei conosce eh, si tratta, si parla della vita del seminarista quanto influisce il seminario sulla formazione e in particolare anche sulla sua vita, quanto influisce influito sulla sua crisi? In un, modo, in un modo sostanziale, in un modo forte, condiziona tutta la, la tua psiche. Perché? Condiziona tutta la tua vita perché 14 anni di seminario, 14 anni di, di quella impostazione, di quel metodo educativo, fatto tutto di, di paura, di terrore di incubi, di ossessioni spirituali, psicologiche, quella disciplina ferrea, direi quasi disumana. Eh? E come, come può questo non condizionare la psiche di un uomo per tutta la vita? Quando si entra in seminario a 12 anni si riesce a, 26, a 25, 26. Non ancora del tutto. Io ancora mi sento, qualche volta mi sono ancora condizionato, io sono ancora, ancora preso da, da paure, da ossessioni, da, da scrupoli, da, eh, non ancora riesco completamente a liberarmene, benché, insomma, eh, abbia acquistato ormai una certa mia personalità, delle mie nuove convinzioni, tant'è vero che sono capace di fare questi passi ardimentosi. Gli ospiti di questa seconda parte... Gli ospiti di questa seconda parte dedicata al caso particolare del battesimo nei bambini sono alla mia sinistra Don Antonio Silvestri, l'ex parroco di Brittoli. Alla mia destra padre Giovanni Marchesi, gesuita, professore di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana ed il Pontificio Istituto Orientale a Roma, scrittore anche della civiltà cattolica. Buonasera ad entrambi e ripercorriamo brevemente Don Antonio. Il problema, i termini della questione, padre Giovanni Marchese li conosce, il problema fondamentale del battesimo, lei sostiene che è contro il battesimo ricevuto nell'incoscienza, e cioè quindi nei bambini. Sì, è questa la mia crisi, è questa che ha determinato la mia crisi. Cioè non riesco a vedere il battesimo dei bambini come una eh, promanazione delle scritture della primitiva tradizione apostolica ma come una rottura, lo vedo proprio come una rottura totale, con, le, con, la, con, la, con, la, con la fonte, con la sorgente della divina ispirazione, della divina eh, rivelazione. In sostanza Don Antonio, eh, ribadiamolo ancora una volta, per lei mm. in questo atto sarebbe illegittimo, non avrebbe alcuna efficacia, perché non è sostenuta da una fede adulta, è così? Illegittimo perché contro le scritture e la tradizione apostolica. Inefficace perché mh, i sacramenti senza la fede del cuore non possono eh, esprimere eh, la loro efficacia. Padre Gianni Marchesi, e noi vogliamo capirci di più, è una materia molto delicata e anche i telespettatori vogliono capirci di più, quindi dobbiamo cercare di offrire spunti di riflessione con un linguaggio chiaramente molto, eh, molto semplice. Lei cosa pensa di questa vicenda, di questa presa di posizione? Sì, eh, innanzitutto saluto Don Antonio, Silvestri, lei e gli amici telespettatori. In primo luogo mi dispiace sentire dalla viva voce di un mio confratello nel sacerdozio e nella fede cristiana che sta vivendo un momento di crisi, di sofferenza. Don Antonio, come credente, come uomo, come sacerdote, questo mi dispiace e mi fa entrare in simpatia con lei nel senso forte del termine, cioè di soffrire con lei in qualche modo di partecipare a questo suo travaglio interiore. E io sono venuto qui su invito della direzione della televisione regionale Abruzzo non per eh, insegnare a lei niente ma per dialogare fraternamente su questa questione che è di primaria importanza. Perché il battesimo non è un atto qualsiasi, il, il battesimo fa parte essenziale di quel nucleo della fede depositata nel simbolo della fede, proprio in quel coagulo delle verità cristiane che ogni credente e seguace del Vangelo deve credere, accettare e non, diciamo, mettere in dubbio. Quindi la questione che Don Antonio pone è una questione di fondamentale importanza perché poi riguarda l'identità stessa del nostro essere cristiani, riguarda l'identità, la natura più profonda della, della, Chiesa. della Chiesa e della missione della Chiesa. Una questione, dico subito, che non è nuova è come problematica. Già la Chiesa antica si è interrogata sulla natura del battesimo e sulla eh, possibilità o meno di conferire il battesimo ai bambini, ai neonati e agli adulti poi questa questione che Don Silvestri pone così il, poi più in là io penso di sentire meglio le sue argomentazioni pone già in modo critico e non è nuova perché a partire dal 1940 dagli anni ormai della seconda guerra mondiale è stata soprattutto il teologo um, protestante evangelico Karl Barth grande teologo che ha sferrato degli attacchi violenti sia all'interno del mondo protestante sia quindi anche nei riguardi della chiesa cattolica sulla opportunità o meno del conferimento del battesimo ai bambini e quindi questa questione si è riproposta in termini diciamo, polemici cioè di critica di valutazione in questi ultimi decenni. Per accennare a uno dei motivi di risposta, dei problemi che Don Antonio ha accennato, quanto riguarda la primitiva tradizione apostolica eh, che sarebbe contro il battesimo dei bambini, poiché il battesimo, non è, eh, è, il battesimo conferito ai bambini è contro le sacre scritture, quindi contro la tradizione, io vorrei un po' sentire anzitutto da Don Antonio e quali sono queste argomentazioni specifiche perché questo e poi torniamo quindi il, il sì. dibattito è appena avviato con questo spirito ho già detto in privato a don Antonio che da parte mia non c'è e non ci sarà non ci può essere niente di personale che tocchi la sua persona ma diciamo l'idea per cui siamo qui riuniti certo allora don Antonio il battesimo è, è, è, il battesimo è importante, è importante la fede del soggetto, secondo lei. Lei certo, da dove poi essenziale. ha tratto, si è confrontato per questa crisi, da dove ha tratto eh, conforto per Beh, questa sua posizione? Io forse sarò semplicista, certo il padre è, è insegnante all'Università Pontificia Gregoriana, all'Orientale. Io farò, sarò forse un po' troppo così eh, infantile nelle mie, nella mia nelle mie espressioni eh, nei, nelle mie domande però per me sono domande essenziali allora padre eh, come si può combinare il battesimo dei bambini con la famosa frase classica di Gesù nel Vangelo di San Marco andate in tutto il mondo predicate il Vangelo a ogni creatura umana certamente sì. chi crederà e sarà battezzato sarà salvo chi non crederà sarà condannato. Ecco, io non, non so combinare il battesimo dei bambini con questa, eh, con questa esigenza, di, con questo comando di Cristo così esplicito, così chiaro. Io sarei, sarei riconoscente a lei se volesse dilucidarmi, se volesse chiarirmi. Dunque, il passo di, di, del Vangelo di, Marchi, di, di Marco, capitolo 16, si collega all'altro passo finale del Vangelo di Matteo, al capitolo 28, gli ultimi versetti. Certamente questo è un passo fondamentale, nelle parole di Gesù andate e predicate il mio Vangelo a ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Un passo essenziale perché mette in stretta correlazione la predicazione, l'annuncio del Vangelo, la fede e il battesimo. Ecco, questa triade è essenziale, possiamo dire, per la nascita alla vita cristiana, alla Chiesa, diventare figli di Dio. Missione della Chiesa, dell'unica missione della Chiesa, e punti essenziali, ripeto, la predicazione del Vangelo, la fede di chi riceve l'annunzio e il battesimo da parte della Chiesa. Predicazione, fede, battesimo. Un primo dato da rilevare è anzitutto l'universalità del comando di Gesù. Andate e predicate il mio Vangelo a ogni creatura. Nel passo corrispondente del Vangelo di Matteo è detto da Gesù andate, andando, predicate il Fate mio Vangelo a tutte le nazioni, battezzandone nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, poi insegnando loro a vivere, cioè, poi ci possiamo tornare leggendo il passo direttamente dal Nuovo Testamento. Anche qui abbiamo, diciamo, la stessa triade, nel fondo. Allora, un primo dato da rilevare è l'universalità delle parole di Gesù. Andate e predicati il mio Vangelo a ogni creatura. Ogni creatura implica tutti gli uomini, senza eccezione. Già questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere. Non c'è nessuna esclusione, non eh, esclusione in base all'età, in base alla, alla ricchezza, in base alla cultura, in base alla razza, in base alla lingua. In Gesù c'è una universalità di prospettiva e Gesù mostra, affida alla Chiesa, il compito universalistico che lui stesso già aveva realizzato nella sua missione nella sua attività pubblica. Quando lui ha predicato il Vangelo, ha curato, ha guarito ogni sorta di malattie, ha incarnato l'essenza del Vangelo come venuta del Regno di Dio, prendendosi cura, dei bambini. E non dimentichiamo, caro Don Antonio, l'immenso amore e tenerezza primura di Gesù verso i bambini, che li ha messi come modello per il regno di Dio, per poter entrare nel regno di Dio. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Lasciate che i bambini vengano a me. Quando gli apostoli e altri magari sentivano scocciati perché i bambini intorno facevano rumore, Gesù rimprovera Pietro e gli apostoli, perché per i bambini, per i piccoli, per i semplici è diciamo, la primizia del regno di Dio quindi già in Gesù c'è una predilezione del bambino tanto appunto che lo mette come modello, come tipo, come es esempio per poter entrare al regno di Dio per piacere faccia presto padre, se no non posso dire niente io. no, allora questo è un punto di partenza l'altra cosa, l'altro elemento fondamentale è che nel Nuovo Testamento, e qui una sfida, un guanto di sfida che lancio a lei, è nel Nuovo Testamento non c'è nessuna espressione contro il battesimo ai bambini. Anzi, e glielo dirò in un intervento successivo, le citerò almeno due passi, due elementi, dai quali si deduce che il battesimo è stato dato già al tempo degli apostoli, anche ai piccoli, anche ai bambini. Lascio a lei dire. Oh, padre scusi, riguardo alla predilezione di Gesù per i bambini nessuna contrarietà per carità lasciate che i bambini vengano a me ma intendeva proprio Gesù dire lasciate che i bambini siano battezzati oppure lasciate che i bambini siano formati nella fede in me che siano educati nell'amore a me lasciate che i bambini crescano vicino a me e questo è tutto un altro ragionamento, questo è vero, che i bambini debbano essere avviati alla fede in Cristo, che debbano essere formati all'amore di Cristo da piccoli, appena cominciano ad avere l'uso di ragione, che i bambini succhino la, la fede dal da, da, da, da, da, da latte materno, che i bambini crescano con Cristo, questo è giusto ma dedurre da questo che i bambini vengano battezzati mi sembra troppo mi sembra volere da questa frase ricavare un po' troppo lei ha detto, ha parlato della generalità del comando di Cristo Cristo comanda che sia predicato il Vangelo anche ai bambini neonati che non capiscono nulla, è impossibile i, certamente quindi in questa generalità sono esclusi i bambini incoscienti che non hanno ancora l'uso di ragione Cristo andate e predicate il Vangelo a ogni creatura capace di recepire questo messaggio questo annuncio del Vangelo capace di poter rispondere positivamente o negativamente all'annuncio di questo Vangelo e poi riguardo alla sua frase lasciate che i bambini vengano a me questo non significa che i bambini debbano essere battezzati. I bambini devono crescere nella fede in Cristo, nell'amore a Cristo. Educati, ed, ed, cioè vivere e crescere con Cristo, certamente, questo è ovvio, questo è giusto. Ma questo non significa che debbano ricevere il battesimo. Noi confondiamo l'educazione alla fede con il sacramento. Il sacramento viene sempre dopo l'educazione alla fede. Il sacramento è l'efflorescenza della fede, è la maturazione della fede, è la celebrazione della fede, quindi viene prima la fede, il bambino deve essere educato nella fede, è così che cresce con Cristo, è così lasciate che i bambini vengano a me, certo, non col sacramento incosciente. Allora, io ho citato l'atteggiamento vivo esemplare di Gesù verso i bambini perché quello ci dà l'humus, ossia lo sfondo, l'orizzonte dei sentimenti, degli atteggiamenti del Cristo verso l'infanzia che nell'antichità non era per niente apprezzata non è solo oggi che ci sono violenze contro i bambini ma purtroppo nella storia delle, anche delle regioni e delle culture ci sono state molto spesse e frequenti violenze contro i bambini allora, Scusate, scusi un attimo sì. solo, padre Marchesi, adesso c'è un attimo di pubblicità, poi riprendiamo subito. Don Antonio Silvestri. Sì, io ho citato e ho sottolineato l'atteggiamento vissuto, concreto di Gesù verso i bambini, perché quello ci dà eh, l'orizzonte, la concretezza dei sentimenti, degli atteggiamenti, dell'attenzione e delle predilezioni che Gesù ha mostrato verso l'infanzia. Secondo lei è un'interpretazione restrittiva quindi? No, no, no, no qui no, so benissimo che non c'entra ancora col battesimo, sì. però dobbiamo partire dal, dal contesto vissuto incarnato di Gesù per capire poi quell'atteggiamento materno della Chiesa, la Chiesa come madre nella fede, per cui ha compreso fin dall'inizio, fin dall'era apostolica, che il battesimo poteva essere dato anche ai bambini, anzi doveva essere dato anche ai bambini. Allora, a Don Antonio Silvestri voglio citare e invitare a riflettere su due episodi che abbiamo nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, e riguarda uno il capitolo 16, uno il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, e l'altro il capitolo 16. Sono in azione, sulla scena, diciamo, dell'annunzio del Vangelo, i due grandi protagonisti degli Atti degli Apostoli, le due colonne poi di fondazione della Chiesa di Roma, Pietro e Paolo. San Pietro annunzia il Vangelo per la prima volta ai pagani, quindi a non, ebrei a non circoncisi, a Cesarea Marittima, in casa del centurione romano Cornelio. Alla fine, alla fine, del, del discorso di San Pietro si verifica quella che è detta la pentecoste dei pagani ossia lo spirito santo scende con i segni visibili su tutti quelli che erano convenuti nella casa di Cornelio notiamo subito che Cornelio è un ufficiale in esercizio in attività quindi era giovane poteva avere 30, 35 anni massimo 40 anni l'età piena insomma di un uomo nell'antichità e Pietro ordina che siano battezzati tutti, tutta la famiglia. Ora, qui, Don Antonio, rifletta bene su questo. In una famiglia patriarcale, come erano anche le nostre famiglie eh, di volta, in cui convivevano diverse generazioni, nonni, genitori, nipoti, figli sposati e pronipoti, non è assolutamente da escludere che ci siano anche i bambini, che anche i bambini siano battezzati lei può ricavare solo un elemento a favore di questo non contro il battesimo ai bambini l'altro episodio ed è ancora più esplicito l'altro quando eh, San Paolo si trova a Filippi viene arrestato Paolo e Sila sono gettati in prigione da parte dei magistrati romani nella notte avviene un terremoto la guardia, eh, il capo, la custode del carcere pensa che i prigionieri siano scappati e, e eh, prende la spada per farsi carachiri, per eh, uccidersi e allora Paolo che dal fondo della prigione, al buio gli grida non farti del male, siamo tutti qui allora il carceriere prese un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e di Sila poi li condusse fuori, li ha medicati, rinfocillati e ha ascoltato l'insegnamento che gli apostoli Paolo e, e, e Sila hanno fatto annunziarono loro il Vangelo ecco la predicazione a lui e a tutti quelli della sua casa questo vuol dire che è come dicevano i romani un padre familias che aveva moglie e figli egli poi li prese in disparte e in quella medesima notte ne lavò le mani e subito si fece battezzare con tutti i suoi. Don Antonio, questo carceriere di Filippi si fece battezzare con tutti i suoi. Questo vuol dire universalità. Lei non può dire che non siano inclusi i bambini in questo. Ar questi argomenti sono un po' log logorati dal troppo uso che ne fate dimostri Però, lei che, non, sia, che certo, non è vero quello che io a dico a proposito del, degli atti degli apostoli al capitolo undicesimo sì. la, la famosa famiglia di Cornelio sì. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo spirito santo scese sopra tutti coloro che, erano... che ascoltavano sì. il discorso non che erano presenti ma che ascoltavano c'erano anche i scusi, bambini mi faccio, questi, mi faccio perché terminare, sì. mi faccio terminare certo. perché questi, questi bambini voi ce certo. li volete vedere per forza voi volete vedere il pelo nell'uovo per forza qui invece noi stiamo alle scritture esattamente sì. alle scritture sì. lo spirito santo scese soprattutto coloro che ascoltavano il discorso non su tutti i presenti ammesso pure che ci fossero bambini ascoltavano il discorso allora Pietro disse forse che si può proibire sì. che siano battezzati con l'acqua coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo e ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Sì. Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso di Pietro. I bambini neonati certamente non potevano ascoltare il discorso di Pietro. L'ascolto vero e proprio. Lo Spirito Santo scese solo su coloro che avevano ascoltato la parola. Questo, e questo dice la Bibbia, questo dice padre, atteniamoci a quello sì, che dice, lei, lei stesso ha portato sì, questo passo certo. e adesso atteniamoci a questo, atteniamo a non divaghiamo. No. E allora lo Spirito Santo scese solo su coloro che avevano ascoltato, quindi esclusi i bambini, anche se ci fossero, se ci fossero stati. E Pietro ordinò che fossero battezzati solo coloro sui quali era disceso lo Spirito Santo, cioè su coloro che avevano ascoltato. Ecco, allora esclusi i bambini. Perché secondo lei un bambino, anche, anche un neonato, non è capace di, di ascoltare l'amore ma cioè, della mamma? Il sorriso no, della mamma? No, qui non si tratta di ascoltare no. il sorriso, qui si tratta di ascoltare il discorso di Pietro qui dice su coloro che avevano ascoltato il discorso sì. non l'amore della mamma tutti vengono battezzati coloro tutti che avevano battezzati. ascoltato che avevano ricevuto lo spirito santo solo su quelli solo quelli Lei, come risponde all'altro all'altro anche di i, al passo atti 16 e oh, subito Dunque allora abbiamo, abbiamo, ri so abbiamo allora. risolto atti 11 adesso no. andiamo atti 16 e risolveremo anche quello dunque la, la, la, dunque il versetto per piacere? Versetto 32. Versetto 32. 32. Ho detto io. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E annunziarono, ben attento padre, scusi, eh, ma io vi permetto. L'ho letto, studiati scusi. Annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa, tutti, Ebbene. vuol Ebbene. dire che non c'erano bambini. Ma, com ma come fa a dire che non c'erano bambini della a, a tutti quelli della sua casa? Annunziarono la parola di Dio, la parola del Signore a lui e a tutti, ma e tutti... quelli della sua casa. Cosa vuol dire tutti? Tutti, include che tutti non non quanti Non c'erano bambini incapaci di ascoltare questa parola, a tutti, vuol dire ma che non c'erano bambini, è una... vuol dire che non c'erano bambini, padre. Questo è una strumentalizzazione strumentalizza, no, della parola del Signore. lei di Dio, strumentalizza no, a comodo suo, io, lei, lei vuole lei, vedere il pelo no, nell'uovo no, per forza, io Qui, detto, se, ci ho detto, se ci atteniamo alla parola, annunziarono la parola del Signore a lui, a tutti quelli della sua casa. Tutti significa che non c'è nessuno escluso. E appunto, quindi, perché esclude i bambini? Non lei. bambini. Perché lei è vero, es... Ma perché lei esclude secondo i lei bambini? secondo la ragione. Ma scusi un momento, ma un bambino yeah. di, di 4, di 5, di 6 anni non è in grado di ascoltare? Ma da quando in qua, scusi? L'ascolto secondo la parola di Dio è l'ascolto del, del cuore padre, Senta. non è l'ascolto fisico, Don non, è, non è il rumore che, che batte al tim ai timpani delle orecchie, l'ascolto è l'ascolto del cuore, lei me lo deve insegnare, lei lo sa più di me che è l'ascolto e, del e Signore, allora... An, ma poi qui non si tratta nemmeno di ascolto, qui dice annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua famiglia, annunziarono, quindi qui ti fa vedere proprio che non c'erano bambini, perché tutti, tu, in quella famiglia tutti ma... poterono ricevere questo annunzio. Ma Don Antonio, scusi, mi meraviglio di lei, uomo, sacerdote e so che è stato parroco, perché lei non ha mai insegnato il catechismo ai bambini? Perché nelle famiglie, alle famiglie e ai genitori, lei non ha mai inculcato, incoraggiato perché la prima educazione alla fede sia data proprio in famiglia? Perché certo. ne, nella sua parrocchia non ha mai fatto il catechismo? Certo! Perché nel, nella neonati, scuola materna... Ma ai neonati, padre? Ma qui lei, è, lei con questa esegesi... Lei, da, lei da insegna il catechismo ai neonati? Lei con questa esegesi esclude gli infantes, i bambini, nella loro totalità...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 Come so, imparano ma a parlare. Io ho detto qui non c'è scritto che ci fossero bambini. Io ho detto... Voi ce ne volete vedere per forza. Io le ho detto... Per forza. detto Perché non esistono anche delle famiglie senza bambini? Io le ho detto... Che non hanno bambini, più bambine ma sono tutti giovani? Io le ho detto come indizio. Come e poi indizio. io il catechismo non l'ho fatto mai ai neonati. No, questo no. Ma lei è... qui stiamo parlando di bambini intanto. Stiamo parlando di bambini e poi veniamo all'uso nella Intanto già nella è escluso chiesa. il battesimo dei neonati che voi fate. Voi da questi passi deducete che si possa fare il battesimo ai neonati. Questo è grave, questo è voler vedere di più di quello che la parola dice. Questo vuol dire fare delle conclusioni sproporzionate, caro padre. Allora, le, la inviterei anzitutto a stare un po' più calmo. Questo stare sì. un po' più calmo questo sì posso perché entrare un attimo sì, solamente eh, eh, no, dico solo una cosa sì. prima di tutto non mi piace affatto questo voi come se lei non sia un sacerdote della chiesa cattolica Io no, non sono più ah non sono più romano io sono prete Beh, cristiano e allora lo poteva dire prima e, e, e poi da questo la gente che, che segue questo dibattito ne trarrà le sue conclusioni perché queste sono posizioni protestanti No, no. De degli estremisti protestanti. Ma certo, se la Chiesa... Degli Ma se la Chiesa romana... Perché io non vedo accetto... dissonanza con no. le sacre scritture. Allora veniamo alla Chiesa. E con la tradizione ecco, apostolica. Lei. Io veniamo non alla... voglio far parte più veniamo di alla chiesa, tradizione, ma... no, adesso Vabbè. ci stiamo incentrando molto sulla discutibilità o interpretazione delle sì. scritture, e passiamo eh, alla tradizione magari apostolica. Eh, eh, magari voglio dire, cerchiamo anche, non confondiamo troppo. Io vorrei che fosse anche uno spunto di riflessione per chi ha questo problema sì. e che avesse invece maggior luce diciamo, da questo dialogo, sì. che invece si appresta ad essere Allora, veniamo alla adattaria. tradizione apostolica, l'altro punto che Don Antonio ha toccato: tocchiamo ancora il Vangelo le Sacre da, pr scritture. da prima padre prima. stiamo ancora alle sacre scritture le sacre scritture io le ho detto dall'inizio la sfido a trovare un passo in cui i Vangeli o il Nuovo Testamento escludono formalmente il battesimo ai bambini ah, Ai qua, bambini, eccolo qui subito ce l'ho subito pronto padre. ai bambini ce l'ho subito pronto i due casi che io le ho primo citate primo capitolo del Vangelo di San Giovanni a quanti però lo accolgono il verbo di Dio dà il potere di diventare figli di Dio. Col battesimo si diventa figli di Dio. Sì. A quanti lo accolgono dà il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Io adesso mi appello al buonsenso di tutti. Qui non si dice chiaro e tondo che per es poter essere battezzati, per poter accedere al battesimo bisogna prima accogliere Cristo accogliere Cristo è una scelta assolutamente personale soggettiva a quelli che credono quindi prima bisogna credere e allora il verbo ti dà la, il potere di diventare figlio del resto San Cirillo di Gerusalemme dice la stessa cosa in una sua celebre cateche, catechesi prebattesimale San Cirillo sì, certo, certo. certo. è la grande catechesi battesimale, vero e dunque che come dice Giovanni, la figliolanza di Dio non viene data senza il concorso della libera volontà. A quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio? A quelli che credono nel suo nome, sono stati fatti degni di diventare figli di Dio? Quelli che scelsero liberamente di credere, non prima che credessero, e poi aggiunge, non giungiamo alla figliolanza di Dio per necessità di natura, ma per libera scelta della volontà, più chiaro di così padre, non, non c'è nemmeno il sole di mezzogiorno. Vi devo interrompere sì. di nuovo, così poi prende la sua risposta, sì. risposta dall'inizio, prego c'è la pubblicità adesso. Con, eh, toccando la tradizione apostolica con il padre Marchesi, al quale io volevo dire questo, volevo chiedere questo, umilmente sì. lo chiedo a tutti e due. Eh, rimane comunque il dato fondamentale che se il problema del battesimo nei bambini non è un problema solo attuale, sì. ma non sì. sempre è sempre stato risolto ogni volta, sì. eh, può voler dire che è sempre fonte di dubbio, insomma, o di interpretazione in sì. certi eh, queste, queste scritture sono fonte di interpretazione. I testi che Don Antonio ha citato prima, quei testi lì. Li sono veri, validissimi, li accettiamo tutti e mai la Chiesa ha messo in dubbio assolutamente la corrispondenza nel battesimo appunto, tra annunzio, tra fede e, e, e, e risposta questa è la maturità del battesimo e poi vorrei, e speriamo abbiamo tempo di approfondire un, moment un momento questo il battesimo anzitutto è un dono, è una grazia io spero che questo lei l'accetti perché se non accetta questo, allora siamo fuori veramente dalla comprensione che la Chiesa Cattolica ha del Battesimo. È una visione meramente laicista, in certo senso. Allora siamo totalmente, diciamo, parliamo linguaggi diversi. Per quanto riguarda la tradizione apostolica, cito un passo di Tertulliano del 200, che sembra andare in favore a Don Antonio. Quando Tertulliano scriveva, appunto, nel, nel battesimo, battesimo, eh, nel battesimo attimo, scusa adesso sto parlando solo. io, per quanto riguarda l'età è preferibile differire il battesimo piuttosto che darlo subito specialmente ai bambini piccoli, questa è un'opinione di Tertulliano, che, e questo sembra andare in suo favore, ma viene. di fatto non va in suo favore perché Tertulliano se la prende contro, esprime un suo parere critico contro un uso che già c'era nella chiesa consolidato di dare il battesimo ai bambini piccoli di fatto origene che grande spirito io, uh, spirito e fuoco come è definito questo grande immenso genio dell'umanità origene che eh, nasce già nel secondo secolo alla fine del secondo secolo origene di In un omelia al commento ai Romani affermava che la Chiesa ha ricevuto dagli apostoli la tradizione di dare il battesimo anche ai bambini. E questo al volume 14 della patrologia, caro Donatone. Ora origine un punto di riferimento, è il punto di riferimento più antico dei padri della Chiesa che ci rimandano proprio alla tradizione apostolica. La Chiesa ha ricevuto dagli apostoli la tradizione quindi l'uso continuato di dare il battesimo anche ai bambini e san cipriano un altro grande spirito siamo intorno al 250 quindi a metà del terzo secolo san cipriano vescovo di cartagine della stessa area poi dove sorgerà diciamo, sant'agostino e altri eh, padre, altri momento, eh? momento san cipriano diceva che il battesimo non deve essere dato come fanno gli ebrei per la circoncisione entro otto giorni, ma quam primum, subito dopo la nascita. Su, negli secoli IV e V c'è una crisi sull'uso di dare il battesimo ai bambini, crisi sia per negligenza di cristiani, l'impero stava diventando romano, molti elementi diciamo apostolici, e si erano un po' allentati, poi molti preferivano rinviare il battesimo il più tardi possibile, caso in punto di morte, come sembra abbia fatto l'imperatore Costantino, per non dover sottostare a delle penitenze molto severe Padre, che... Padre per favore stringiamo che... perché siamo stringiamo, arrivati alla fine. Stringiamo. Allora, cito alcuni padri della Chiesa, i quali avevano ricevuto il battesimo, sono nati nel IV secolo, proprio da adulti. San Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nazianzo, Bravo. Sant'Ambrogio, battezzati da adulti, per favore, per favore. favore, favore, favore Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, questi padri, appunto, che hanno ricevuto il battesimo da adulti, dai loro genitori, scrivono, parlano, operano perché il battesimo sia dato fin da... Non è vero, fin... lo nego. Lei lo non nego. può negare questo. San Cirillo è non uno dei padri. San questo. Cirillo, che ho citato poco prima, sì. è uno dei padri. Bene, ma quello è l'aspetto teologico, non c'entra niente con la nostra questione. San, San Gregorio di Nazianzio dice che questa nascita all'opposto della nascita fisica si sceglie... Sì, sì, sì, ma è, questa è una la... scelta, è una nascita che sì, viene scelta. Allora veniamo poi alla scelta, che certo deve essere fatta nell'età adulta. che deve scelta. essere fatta per scelta questa Nel, nascita da Dio, adulta. il battesimo, deve essere fatto per scelta, San Dragordina Ziano. Ogni battesimo è fatto per scelta. Sant'Agostino stesso che ha combinato il guaio con la sua, con la sua esagerazione per ribattere Pelagio, dice, del, dice dove la nascita non dipende dalla volontà neanche la crescita dipende dalla volontà, ma dove la nascita, cioè la nascita da Dio, il battesimo, dipende dalla volontà, anche la crescita dipende dalla volontà, e infatti se vuoi cresci, se non vuoi non cresci. Sant'Agostino stesso, e dà del battesimo questa definizione, nostrum illud botum maximum, quel voto supremo, certo. non, non quello dei frati e delle monache, il battesimo è il voto supremo col quale noi giuriamo di rimanere sempre in Cristo, certo, con nos co vovimus in Cristo sempre esse mansuros. Ma io questo lei non dica lo E mi come nego. un neonato può fare questo voto supremo, questo giuramento. Allora, allora veniamo questo, al questo giuramento col Cristo. Allora, Riguardo poi all'apostolicità, Cipriano e Origene, lei mi dice... E mi deve dire che sono del terzo secolo, Bene. vero? Cosa oh. nega questo? Cosa nego? Nego che prima di loro, all'inizio del secondo secolo, sì. prima di loro, c'è un certo San Giustino martire, Bene. vissuto a Roma Bene. e martirizzato a Roma Bene, per so Cristo, benissimo. il quale nella sua prima apologia si esprime così riguardo al battesimo. E in proposito del battesimo, Ecco la ragione che apprendemmo dagli Apostoli. Poiché nulla sapendo della nostra prima generazione, quella carnale, secondo necessità siamo stati generati da umido seme per l'unione dei genitori. Per non rimanere figli di necessità e di ignoranza, bensì di libera scelta e di sapienza, per ottenere la remissione dei peccati commessi prima su colui che ha deciso di rigenerarsi e si è pentito dei peccati si invoca nell'acqua il nome di Dio allora dice San Giustino in poche parole che la nascita da Dio deve avvenire in un modo completamente opposto dalla nascita della carne quella della carne è avvenuta in un modo inconsapevole senza nostra decisione, quella da Dio, tu al contrario, dicono gli apostoli, deve essere di libera scelta consapevole e San Giustino è vissuto a Roma all'inizio, all'inizio, nella prima metà del secondo secolo ed è considerato l'autentico portavoce degli apostoli e, e ha conosciuto personalmente quegli, quei cristiani anziani che da piccoli, avevano visto personalmente Pietro e Paolo. Allora, chi è più attinente alle, alla decisione degli Apostoli? Questa esplicita dichiarazione di Giustino, che proprio si rifà agli Apostoli, questa ragione abbiamo appreso dagli Apostoli. Chi è più credibile, uomo apostolico, eh? portavoce degli Apostoli? Giustino ha vissuto nella prima metà del secondo secolo, origine e addirittura Cipriano, vissuto a Cartagine nel 250. Siamo già nella, seconda, nella metà del secondo secolo. cerchiamo di stringere un attimo. Ma eh, purtroppo, devo dire eh, pubblicamente, però con tutta fraternità e lealtà, Don Antonio non se la prenda, che lei mostra una comprensione, una visione del battesimo molto parziale non è la comprensione che la Chiesa Cattolica ha sempre avuto del Battesimo perché la Chiesa Cattolica proprio attraverso anche questo dibattito dei padri di Giustino e di tutti quanti non ha mai messo da parte la libertà e la responsabilità connessa con l'accettazione del Battesimo allora lei deve sapere e come sacerdote certamente lo sa perché ha battezzato tante volte prima cosa il battesimo è dato nel seno della Chiesa, è la Chiesa madre, la Chiesa madre che battezza, che accoglie il neobattezzato nella sua comunione, nel suo corpo. Di fatto, nel formulario nuovo del battesimo, quando si invitano i genitori, i padrini, a rinnovare la loro fede, viene detto e proclamato, questa è la fede della Chiesa, la fede della Chiesa in Dio Trinità, in Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Questa è la fede della Chiesa. È nella fede della Chiesa che i vostri figli vengono, sono battezzati. Allora, questo è un aspetto fondamentale. Dio, caro Don Antonio, e penso lei lo sappia, ci salva non come individui, ma ci salva come Chiesa, perché Gesù ha voluto la Chiesa come strumento della, sua, della, della salvezza. Scusi, allora, l'esempio, allora, le, no, e dobbiamo farlo capire alla gente... Eh, no, mi faccia rispondere però momento, prima alla finissimo. sua... Alla un sua secondo difficoltà. solo, Don Antonio, abbiamo un ancora secondo. qualche minuto. Un sì, solito. Allora, dice, il suo, collega, dice il suo collega, il suo collega insegnante all'Università Gregoriana, sì. padre Carlo Rocchetta. Che lei ha... eh, sì. eh, Dice così. Se i sacramenti sono infatti per un verso avvenimenti di grazia che esprimono solo l'intervento salvifico di Dio, per un altro verso, per essere realmente fecondi nell'uomo, richiedono l'adesione libera di chi si accosta. Ma Questa certo, adesione non aggiunge nulla al alla validità del sacramento, però è necessaria perché il sacramento operi nel soggetto i suoi propri effetti. Così il sacramento non è solo il sacramento della fede della Chiesa, ma anche con analoga importanza il sacramento della fede del soggetto. Don Antonio, oh. io allora. so, possiamo io replicare so, un secondo? Io poi so, replicando un, un, un momento a questo, sì, sì. che già il professor Rocchetta le ha contestato l'uso strumentale che lei ha fatto qui in questa televisione di questo suo passo. Ah, beh, io, no, io Quindi, non so sì, questo, so. ma se lei che chiama la, uso, stru uso allora. strumentale leggere le sue espressioni, sì, i suoi le... scritti... Ma, Se è uso strumentale questo io non sì, lo so. Ma in tutto il contesto io, non, non dice in solo. Ma il fede del soggetto e sacramenti addirittura il titolo. Sì. Ma, fede ma del nessuno, caro Don Antonio, ma è possibile lei ma non insomma, riesca. Ma le frasi hanno un senso o non hanno un senso? Ma possibile lei non riesca a capire che nella Chiesa, di cui lei è, è penso, spero ancora, sacerdote, il battesimo è. Non, di questo, non il, della il, vostra il, Chiesa, falsa. I sacramenti suppongono la fede in un duplice senso la suppongono come accesso al mistero sacramentale, se manca la fede il sacramento appare solo come un simbolo o un Ma rito certo. vuoto, con rischio di diventare ben presto solo un gesto magico, e suppongono la fede come spazio perché il sacramento operi. Ma nessuno nega questo Don Antonio. Voi, allora, il nella bambino di, non nella, ha la fede, nella, il, di, il neonato non ha nessuna fede. Nella dinamica del battesimo, la Chiesa sa, e non si è sbagliata la Chiesa in questo, non si è assolutamente sbagliata. Tanto che c'è una prassi ininterrotta con qualche evoluzione, c'è una prassi ininterrotta di duemila anni e risale addirittura all'era apostolica. Ora, la Chiesa non si è affatto sbagliata perché la Chiesa, introducendo quest'uso, sa di aver adempiuto la volontà del Signore Gesù come via di, di salvezza. La Chiesa, l, al neonato, anche al bambino, cosa fa? Fa quello che fanno anche i genitori alla prole futura. Né lei, né la signora, né io abbiamo chiesto di venire al mondo. È un dono. Se noi siamo qui in questo momento a discutere anche animatamente, è perché altri ci hanno pensato, altri ci hanno voluto, altri ci hanno amato. Se lei non comprende il battesimo nella dinamica di tutta la storia della salvezza, che è alleanza, prima del detto di Cartesio, cogito ergo sum penso, quindi esisto, Certo, ma scusi momento, padre momento, se le momento, meraviglie sacramentali momento, sono espressione della momento, libera e trascendente momento. opera di Dio, iniziativa di Dio esse implicano tuttavia nello stesso tempo una risposta personale del soggetto un'accoglienza il più possibile consapevole ma certo che attiva. la dà il soggetto ma quando la dà? la dà quando no, è il momento in cui il battesimo viene conferito se, il, no. se la fede non c'è nel momento in cui il sacramento è conferito il battesimo non agisce il sacramento rimane rimane questo, inefficace questo lo dice lei come voce Quindi come lo, voce isolata lo dice deserto. la sacra scrittura voi siete figli di dio per la fede dice certo, paolo la lettera certo, ai galati certo perché quanti siete stati battezzati in cristo vi siete rivestiti di cristo e per paolo che cos'è questa fede che fa sì che il battesimo ci rivesta di Cristo e ci faccia figli di Dio Padre che cos'è questa fede? è la fede del cuore la lettera ai Romani di, di Paolo Apostolo non si agiti il... per favore no, no, senso, non, non si agiti. sì però mi devo agitare perché siete ciechi e volete rimanere ciechi no, perché... la lettera Deventario. di Paolo alla, ai Romani capitolo decimo cosa dice? col cuore si crede per ottenere la giustificazione e il battesimo giustifica Ora il bambino ha la fede del cuore. Allora, se è, un attimo allora, Don Antonio, allora, con questo momento, interrogativo, così rispondiamo. Antonio, il Prego. il bambino, quale è, che cos'è? Non può, è, il dono eh, di grazia, il battesimo è un dono, detto in termini cristiano, è una grazia che Dio è disposto a dare, Dobbiamo che Dio dare a tutti... Devo interrompere Padre Marchesi, mi spiace, c'è cioè, di nuovo uno stacco pubblicitario, un secondo. Vabbè, riprendiamo riprendiamo da immediatamente. Adesso concludiamo brevemente, dopodiché la parola passerà a Padre Marchesi per un ulteriore spunto di riflessione dopo questo dialogo sì. prego allora padre canta la messa e una omelia tenuta nella basilica di San Pietro il venerdì santo dinanzi al papa cardinale monsignore eccetera eccetera dice espressamente dobbiamo completare il battesimo ricevuto da bambini con una cosa necessaria indispensabile che decide L'efficacia stessa del sacramento, cioè, padre canta la messa, asserisce che il battesimo dei bambini manca di una cosa essenziale per la validità, per l'efficacia almeno, del sacramento. E si, e si domanda dopo, che cosa manca, che, che, con che cosa dobbiamo completare il battesimo dei bambini? Con la fede e conversione. Certo. Don Antonio, fermiamoci qua, la e... parola a lei, padre Marchesi. Validità, efficacia legittimità. validità il battesimo che la chiesa da 2000 anni conferisce anche ai bambini fino a dire ai neonati qualche giorno dopo dopo la nascita è pienamente certissimamente assolutamente valido la chiesa che è depositaria Ma del inefficace. vangelo di cristo non si può essere sbagliata su un punto così essenziale, su un punto che è distintivo proprio, proprio della Chiesa Padre conta proprio Don della Don Chiesa Antonio non stiamo, Antonio, stiamo Adesso lei ha parlato, lasci eh, parlare a me, io non l'ho mai interrotta quindi per favore stia calmo e tranquillo oh, quindi quanto alla validità quanto poi lei diceva Legittimità Legittimità è, è pienamente legittimo perché come ho già accennato la fede nel bambino certo non può essere espressa, come il bambino viene battezzato non per la fede dei genitori o dei padrini, ma per la fede della Chiesa come corpo di Cristo, come sposa di Cristo, così come è pienamente legittima diciamo, la nascita di nostra fisica dal padre e dalla madre. Nessuno di noi, per aiutare gli amici telespettatori a capire l'analogia, la similitudine tra nascita fisica a questo mondo e nascita spirituale nessuno di noi ha chiesto di venire a questo mondo nessuno di noi ha chiesto di nascere in Abruzzo, a Roma, a Milano o in Sardegna, nessuno di noi ha scelto la nazionalità italiana il fatto però che ci troviamo nell'essere, nell'esistere ci dà dei diritti ma implica anche dei doveri Compito, i, geni, i, i genitori non possono chiedere al bambino per esempio che tipo di scuola scegliere che tipo di educazione come curarlo nella salute i genitori proprio perché amano la loro creatura scelgono loro per il bambino tant'è vero che quando un bambino resta orfano resta orfano e le la legge. Anche, anche il matrimonio legge, possono scegliere anche legge, con chi sposarsi. La legge. sa che il battesimo è il matrimonio con Cristo? Lo sa. Per favore, ah, Antonio, per favore ah, adesso sto parlando io, non mi deve togliere la parola, per educazione. Anche. Beh, certo, però. Perché abbiamo il comando, siamo proprio lei, alle battute, finali, lei non don finisce don mai. Ma no, adesso perché perché via da fare, finisca, finisca. La prego sconto. di essere eh, rispettoso e ed educato. Io sono ospite qui nella, in questa città e nella sua terra. Lei ha già parlato abbastanza. Ora, dicevo. Il, I genitori, proprio perché amano la loro creatura, scelgono le vie, i mezzi migliori perché questa creatura possa crescere e svilupparsi. Poi nell'età adulta, proprio quando si prende, prendiamo pienamente coscienza di noi in base alla nostra intelligenza, è lì che facciamo l'uso della nostra libertà. È lì che diventiamo adulti maggiorenni e quindi responsabili. Anche i il genitori battesimo... possono indirizzare il bimbo verso Cristo. Non imporgli il matrimonio con Cristo, perché il battesimo, essendo l'incorporazione a Cristo, e il matrimonio con Cristo. Questo lo deve scegliere. Dopo aver educato il figlio nella fede, il figlio deve decidere se sposarsi con Cristo sì o no. Il matrimonio è scelta assolutamente personale quello è un impegno formidabile Antonio, con scusi Cristo, un impegno beh. formidabile per Don tutta Antonio. la vita e la dedizione di tutta la propria vita a Cristo questo il, il matrimonio con Cristo lo deve fare il, il, il, il battezzando di sua scelta ecco poi perché i vostri battesimi Don non Antonio. sono sentiti per niente non sono seguiti Antonio, non sono traditi, conculcati, messe sotto i piedi che si fine fanno, fanno i vostri battesimi che fine fanno mai Don... ve lo domandate Don si ferma un attimo le ma, sue posizioni sono conosciutissime quindi mi, lei non deve convincere nessuno sono conosciutissime a una, adesso dobbiamo proprio concludere a una, Marchese, diatriba così, a una diatriba di questo stile non voglio nemmeno reagire perché eh, si qualifica da sola perché non può perché si qualifica don da Antonio. sola io sono una persona civile ed educata ora il, sì, però il, la avere ragione io, per forza don io, Antonio il, mi faccio concludere beh contro di lei ci sono duemila anni di storia e ci sono milioni, miliardi e di milioni. Duemila anni umani. di falso cristianesimo che ha buttato il mondo nella corruzione totale. Allora. Il cristianesimo che dovrebbe essere la medicina. Possiamo del mondo. concludere in modo non provocatorio? Ma se, eh, se, un attimo, se mi lascia per... la, la gente giudicherà, la gente giudicherà. Il, quando oh, allora dicevo la, la Chiesa battezza sa di non sbagliarsi su un punto così essenziale. E la Chiesa sa bene che il battesimo espleta le sue piene potenzialità. Quando il bambino, educato, aiutato a crescere nella sua fede, così come viene aiutato a crescere sano, a frequentare la scuola, a formarsi una cultura, viene aiutata la personalità a scegliere. Nell'età matura è allora lì che il battesimo manifesta tutte le sue potenzialità e diventa un'altra per favore, il per favore. Ah, lei ha già parlato abbastanza e mi ha interrotto abbastanza la richiamo tra un, un po' si chiuderà la telecamera altro, su di noi non non e io non avrò modo neanche di salutare non ad altro e, e in quel momento che il battesimo appunto può uh, realizzare tutte le sue potenzialità e diventa veramente scelta personale libera Sei a Cristo e a tutto quanto alla sua piena validità fin dall'inizio, perché è un dono di Dio, è un, antici, è un dono anticipato dell'amore di Dio, è dare all'essere umano un potenziale in mano, un capitale, così come la vita per noi è dono. La vita io la posso accettare, o rifiutare, o distruggerla con la droga, con l'alcol o col suicidio, però nessuno può dire ai propri genitori perché mi avete messo al mondo. Bene, la Chiesa come portatrice del messaggio di Cristo, del messaggio di misericordia, del messaggio della salvezza di Cristo, dà questo dono come, eh, come potenziale, come grazia, che ci fa diventare figli di Dio fin dall'inizio della nostra vita spirituale. Poi però dovremo diventarlo, appunto con l'aiuto della preghiera, degli altri sacramenti, con una decisione personale, e quindi con la conversione continua. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Eh, certamente il tema eh, non, non è stato semplice, eh, dire, per certi aspetti anche spinoso. Eh, noi eh, abbiamo, abbiamo proposto, disegniamo lealmente, eh, le posizioni, eh, le posizioni diciamo, della Chiesa, sostenute da Rocchetta, sostenute da Stato Marchesi, e abbiamo avuto dare spazio, anche la voce,